Eccoci qui, cari amici, dopo un paio di giorni rispetto all'ultimo video eh, sì, dedicato appunto alla nostra grande voglia al ritorno del grande calcio. Ci siamo quasi, I 5 di agosto ripartiranno la maggior parte dei top campionati europei poi insomma, sappiamo purtroppo noi italiani siamo gli ultimi. Eh, chissà questo difetto quando ci passerà. Bene, parliamo di Formula 1, Formula 1 che è in cui è terminata la, la prima parte della stagione, quindi facciamo come dicono al titolo, un bilancio di metà stagione, il viaggio di metà stagione che prima di andare a dire un po' i nomi e i numeri di questa prima metà stagione sicuramente c'è da tenere conto come diciamo anche se per quanto riguarda eh, c'è una sorta di che abbia o meno duello costante tra la Ferrari e la Red Bull quindi Verstappen, Leclerc Perez, Sainz per algo che però chi ha visto tutti i Gran Premi quasi tutti i Gran Premi fino a questo punto diciamo che è mancato qualcosina alla Ferrari magari in termini di di strategia, o alcuni errori, in alcune circostanze, in alcune situazioni. Comunamente sembra tenendo in alto la mano sul 5 in riferimento a forza cavallino rampante di Maranello. Allora, di preciso siamo arrivati, questo fine settimana ci sarà il tredicesimo appuntamento stagi stagionale con Ungarian Grand Prix. Partiamo dal primo Grand Prix che è stato quello del Bahrain, dove la pole Position è andata Leclerc, giro veloce a Leclerc, Pilatera che ha vinto Leclerc, costruttori Ferrari. Arabia salita, pole position di Perez, giro veloce di Leclerc. Invece questa volta ha vinto Max Verstappen, costruttori, vincitori del Gran Premio Red Bull. Australia, Pole Position Leclerc, giro veloce Leclerc, vincitore Leclerc. Quindi, già vediamo come tra il primo e il terzo ci sono state comunque due triplette tra pole position, giro veloce, vincitore e in Australia appunto anche la Ferrari come costruttori. In Emilia Romagna, che è uno dei due gran premi italiani, Max Verstappen, pole position, giro veloce, Max Verstappen stesso pilota anche a vincere Red Bull che vi dico subito come costruttore ha vinto da questo gran premio l'Emilia Romagna che è stato il quarto fino al uno, quindi cinque gran premi di fila che come costruttore hanno vinto Red Bull il quinto, in terra, stelle e strisce americane, ma in ball position di Leclerc. Max Verstappen, giro veloce, vediamo, Verstappen, vincitore del uh, Gran Premio. In Spagna, Leclerc, ball position, Perez, giro veloce, Verstappen, vincitore. Monte Carlo, monaco di Francia, Leclerc Ball Position, Norris Giro Veloce Perez vincitore. Quindi qui, sì, se non sto vedendo male, è stata la prima di questa stagione tripletta diversa. Come anche poi seguono l'ottavo appuntamento in Azerbaijan. Leclerc Composition, Perez Giro Veloce, Verstappen vincitore, Nono in Canada Verstappen Composition, Sainz Giro Veloce, Verstappen vincitore, uh, poi in Italia British Science Composition, Louis Hamilton Giro Veloce, Sainz vincitore, Costruttori vincitori, Ferrari. Undicesimo, Austria, Verstappen, Bon Position, Giro la Luce, sempre di Verstappen, vincitore, Leclerc, costruttore, vincitore, Ferrari, Francia, domenica scorsa Bon Position, Leclerc, Giro la Luce, Sainz, vincitore, Verstappen, Red Bull, vincitore, costruttore. Quindi... Possiamo dire ad hoc, vedendo questi, queste statistiche, che per esempio, pole position, le clack ne ha già sette, sì, sette se non vado sta verstappa invece ne ha 3, quindi sulla pole position giro secco, come ormai sappiamo tutti, la clack va alla grande. Giro veloce a cui abbiamo un po' di misto perché Leclerc Clark, primi tre appuntamenti e poi caso strano, non è mai fatto più il giro veloce. Perché poi ne abbiamo per esempio eh, tre di Verstappen, due di Perez, due di Sainz, uno di Hamilton vincitori. A parte l'alternanza, anche se non molto spesso, tra Verstappen e Leclerc, anche se vi dico con precisione, per esempio, che Verstappen al momento ha vinto 4-7 Gran Premi, Leclerc ne ha vinti 3, eh, Pérez ne ha vinto 1 e Sainz 1. Mentre Mercedes a momento, né Russell, né Hamilton sono riusciti a vincere ancora un gran premio. Chiudiamo il video, il, video, il video, scusate, a volte magari qualche dislessia, con la stati, vediamo, che la classe C. Sì. La, le classifiche ci sono? Allora, eh, abbiamo eh, in testa, sappiamo Verstappen, poi abbiamo le plaque che segue. Perez, Sainz, Russell, Hamilton, questi diciamo i primi sei in verità vi dico che avevo controllato ieri e eh, ho notato che c'erano anche punteggi totali fino a questo punto dei, anche dei minuti ma ora non li ritrovo. Comunque è eh, vero che anche qui c'è la stessa cosa per i costruttori. Prima la Red Bull, seconda la Ferrari, terza la Mercedes, quarta la Alpine, quinta la McLaren, sesta la Palomeo, settima la Ferrari, ottava, la Patauri, la Nona, la San Martin, la decima e praticamente eh, la Williams Mercedes. Però attendiamo... Ah, ecco qua, no, scusate, avevo commesso io un, un errore. Allora, i punteggi sì, ci sono? I punteggi ci sono, sì. Allora, eh. papà, qui per dirne una... Eh. Verstappen si a 233 punti, uh, Leclerc 170, poi vediamo, insomma c'è un distacco importante tra Leclerc e Verstappen, po' ecco qui nei costruttori uh, Abbiamo la Red Bull 396, Ferrari 314 Mercedes 270. Che dire, speriamo che a partire da questa domenica, anche se poi ci sarà la sosta estiva di agosto. Speriamo che alla ripresa succeda qualcosa. Di bene per noi, insomma, senza voler male per Staten, ah, ma insomma, qualche dipo anche un po' per lui, insomma, eh, ho detto senza, senza dargli un pregiudizio, va bene, è complesso io vi dico che sono convinto se proprio Leclerc non vince il mondiale che arriva a Leclerc secondo, Sainz terzo e poi Perez, quarto per primo e costruttori speriamo assolutamente se non Sei secondi prima Red Bull, seconda Ferrari e terza Mercedes quindi sempre forza Ferrari noi ci vediamo alla prossima ciao